Radozzi, siamo su Minecraft E qua c'è una pecora molto strana Lei sarà una costruttrice E io gli dovrò dare i materiali per poterla Tipo, non lo so, per poter costruire delle cose Insieme a lei E oggi carissima pecora, tu costruirai per noi Guardate, è molto felice E se vuoi anche seguirci, guarda, ci fai un, assolutamente un favore Io ho già preso ovviamente un po' di legno E queste cose, non, non, non so perché ci sono Nel mio inventario, però queste due cose me le tengo Invece, queste due cose me le tengo Tipo il piccone che c'è, che è bello E questi cosi di, di, di cose Ok vabbè. No, vabbè Cioè nel senso guardate che poi dopo tutto è bello No così è ovviamente bello Però adesso sapete cosa vado a fare Vado prima di tutto a craftarmi de determinate cose Tipo pecorella Tu adesso mi dovrai costruire una casa non troppo grande Tipo 4x4 Ok? Uh, 4x4 con chiaramente Un po' di cobblestone E ovviamente un po' di legno Però non troppo Tipo qualcosa Ovviamente se hai bisogno di, di, di fare altro Cioè nel senso di, di costruire robe Cioè nel senso non mi devi rompere le palle ogni volta cioè, Ma costruisci e basta Nel senso non è che adesso io sono il tuo schiavo Che devo portare sempre tutti i tuoi materiali Puoi anche cavartela un attimo da solo Però chiaramente io ti dovrò aiutare a portarti i materiali Questa cosa è chiara e ovvia Cioè assolutamente no ragazzi Cioè, Ovviamente noi dobbiamo aiutarla a portare tutte le cose del caso Assolutamente sì E quindi adesso farò così Molto bene carissima Ah pe... oh, vedi vedi già, già bravissima Allora intanto tu costruisci cara pecora Io vado immediatamente a prendere un po' di cibo Perché senza cibo io non riesco a, a vivere Ovviamente come ogni persona normale Cioè dico come ogni persona umana perlomeno Non lo so correggetemi se sbaglio Ma almeno voi anche voi mangiate no giusto P Perché poi magari non lo so sono strano Io che mangio e poi dopo no, insomma è, è, è brutto se solo io mangio, è tipo perché vorrei anche che magari... Anche gli altri mangiassero Io sono abbastanza convinto di questo Ma magari sono pazzo io E sono l'unico che mangia Tipo adesso se mi trollate nei commenti Che mi dite che non mangiate Poi io impazzisco E evitate di farlo Perché poi magari io non fatelo eh, Perché poi mi spavento Impazzisco tipo um, <ride> Mi vengono le crisi esistenziali E urlo E magari poi dopo mi internano In un ospedale psichiatrico Quindi vorrei evitare Quindi nel caso Avete voglia di, di prendermi in giro Sì però poi io ve l'ho detto eh, Potrei essere. Potrei dover parlare con uno psichiatra dopo eh. de, de, Decidete voi insomma La pecorella e la monella Ha molta fame Oh porca puzzarda sto arrivando eh, Però. Oh no Nonno dove Allora prima di tutto La pecorella Eccoti qua pecorella Pecorella Ah sì, nel server ovviamente C'è anche nonno Che eh, non è assolutamente la pecora, Nonno E quindi Praticamente Adesso vediamo un attimo dove, dove, dove, dove potrebbe essere Ah ecco qua La crafting table Io qua vorrei costruire Un attimo una fornace Perché dovrei Anche ovviamente Mettermi un po' Così capito Di um, Poter costruire Poter anche Cibarmi Di, di queste cose qua quelle, Le cose che La pecorella La monella Deve forse... Forse andare da mamma pecorella per mangiare Ah, tu intendevi questo Porca puzzarda Eh, mi spiace molto Vabbè, allora quando, quando vuoi vai eh, Tranquillamente, non devi assolutamente stare qua Certo, poi ovviamente sarebbe anche carino che tu... Re... Invece la pecorella è proprio andata. Però allora noi ci dobbiamo preparare per il prossimo video con la pecorella scurregione, eh, monella Perché diciamo che ragazzi eh, do dobbiamo procurargli un sacco di materiali per farci costruire la nostra casa E la vedrete qua praticamente che continuerà a salire salire salire tantissime volte ma ma troppissime volte E intanto però è andata da mamma pecorella perché chiaramente ha fame Porca puzzata questa pecorella è proprio... Cioè io non so come si permette, veramente. Però è un genio questa pecorella. Cioè veramente ha, un, ha 200 IQ secondo me. Però è cioè, una, una cosa non normale. Perché poi dopo vi immaginate tipo a volte... Che, magari nella vita trovare delle pecorelle che vi aiutano a costruire casa. Cioè vi, dico io, è utile una cosa di, di questo tipo. A me serve... Poi comunque diventa anche tua amica non la, la pecorella. Anche perché poi è simpatica. Cioè, dico, non è che una pecorella antipatica, cattiva, scurreggiona... Che fa sempre le cose male. No, è una pecorella brava e simpatica. Quindi adesso noi dobbiamo pre prepararle una cesta Con tutte le cose Per il prossimo video ovviamente Aiutarla a, a costruire Cioè non aiutarla Semplicemente eh, lei costruisce Perché adesso io non è che faccio tutto Cioè nel senso Io ovviamente sono una persona molto impegnata non, non devo star lì a costruire Però sicuramente la vedremo nel prossimo episodio Che ci farà la schiava Fatemi sapere se volete vedere davvero questo episodio oppure no Perché magari non, non lo volete vedere E allora vi dico ok scusatemi tanto Non ve lo farò più assolutamente vedere Vi chiedo completamente scusa Però questa è un'idea molto Molto bella che secondo me ha avuto perché sono molto intelligente. E comunque niente, adesso prendiamo questa cosa. Ok, molto bene. Ovviamente mettiamo anche del legno qua dentro perché è molto utile ed importante mettere del legno. Cos'altro potrebbe aver bisogno? Ho detto della um, la casa si dovrebbe essere costruita con della pietra e del legno, giusto? Quindi devo andare a prendere altra pietra, mi sa, perché del legno mi sa che ce n'è anche abbastanza secondo me. Eh, quindi... Sarà meglio andare a prendere della pietra, secondo me, secondo il mio modesto parere Facciamo così, guardate E poi comunque, secondo me, anche del ferro, anche altro. Perché non è che la pecorella starà a costruire solo una casetta Cioè, nel senso, costruirà un sacco di cose Poi, guardate qua, eh Non vorrei dire, però, insomma, io ho acceso la luce Perché? Perché ovviamente è utile accendere la luce Cioè, nel senso, non voglio che voi non vediate niente La luce serve... In tutti i contesti della vita, no? E non so se state sentendo questi rumori Ma questi rumori provengono da, da una caverna Cioè da, da questa caverna in realtà E questi rumori provengono da degli zombie Non so se vi rendete conto di quanto pericolo Possa esserci in questo momento Tanto spoiler, tanto pericolo Perché io non ho Ho oh, una spadina in realtà Una spadina però di pietra Io non è che sia esperto er di minecraft Anzi faccio anche abbastanza schifo come pvp Giusto per uh, Insomma giusto per non lo so, ribadire una cosa che non è già stata ribadita abbastanza volte Cioè, nel senso, ripetere, ecco, ripetere Oh, porca puzzarda Per non dire qualcosa, puzzarda, eh Puzzarda Non stavo per dire put Stavo per dire puzzarda eh, cosa Eh, Invece vi, vi lancio le cose in testa Vi, vi, vi Vabbè, forza, no Stavo per andare, pazzo Pazzo malato di mente e scheletruzzolo E eh, non ti permettere Sai perché se no poi dopo Io ti devo far fuori Con le mie stesse manine Vi chiedo scusa Se ho appena ucciso il microfono Non dovevo È una mia responsabilità E me ne rendo conto Ma sapete cosa? Cos'è appena successo? Ma c'è cioè, questo creeper È stato un kamikaze Cioè avete visto? Ma ha ammazzato tutti Ma ha un creeper fuori Ma oh! Ma solo io posso permettermi Di ammazzare la gente Come si è permesso? Cioè io devo ammazzare Mica lui No, no, scheletro Scheletro Ma chi vuoi far fuori, eh? Ho capito che vuoi farmi fuori, ma io sono un pro Cioè, tu non hai capito con chi ha a che fare, forse Forse non ti è chiara questa cosa Forse non sai Non hai presente Del nome Dunis Forse non, non l'hai mai sentito Questo nome Dunis Ma fidati Che dovresti sentire Questo nome Dunis Perché il nome Dunis È riconosciuto Dal popolo più Incredibile del mondo Il popolo sareste voi eh, Ovviamente È incredibile Perché siete incredibili Veramente Vi Vi, vi lovo tanti Nel senso che vi no, Ovviamente come amici Ovviamente Per favore Però no Più che altro Perché nel senso Poi magari qualcuno pensa male Però insomma e io dico sempre come amico, no? Cioè che intendo sempre come una persona amica Mi rivolgo a voi come se fossimo tanto amici, no? Perché dopo tutto è quello che siamo, no? Molto amici e porca puzzarda oh! È come se noi, tipo, ci scambiassimo, ci divertissimo fra di noi, fra amici Facendo questi video intanto prendiamo il ferro Molto utile questo ferro, assolutamente A tutti quanti serve un po' di ferro nella vita Dopo tutto senza ferro, che cazzo fai, eh? Senza ferro <ride> Cosa fai senza fiero? Sono diventato extra comunitario Non so cosa ho detto Vabbè sono diventato una persona Che parla benissimo italiano Una persona tantissima Vabbè avete capito no? Dopotutto io di essere russo Madre russia Molto bravo sono secondo me a doppiare i russi Sono una, un popolo molto intelligente e bravo Mi... Mi gustano nel senso. Non pensi a male, ripeto. Cioè nel senso. Sempre come amici, ovviamente. Ora come faccio ad uscire fuori, però? Mannaggia. Sono proprio sciocchino, però devo dire. Perché se io avessi pensato ad una strategia per poter uscire da qua fuori. Ora, a questo punto, non sarei a questo punto. Cioè, nel senso, non sarei qui che devo cercare di uscire. Però, devo dire che i materiali, più o meno, li abbiamo preparati. Io ho anche preso un po' di ferro, che adesso magari mettiamo anche a cuocere, perché chiaramente serve anche cuocere il ferro. E poi, il legno, prima di tutto, lo mettiamo qua dentro. Anzi, magari me ne tengo, ma giusto poco, poco, poco, eh. Secondo me, questo legno gli basta anche, per dire. Poi, la pietra la pietra è un, un discorso un po' più complicato non so quanto la possa usare magari la userà tanto magari la userà poco chi lo sa potrebbe, potrebbe essere come potrebbe non essere insomma, no. sono molto contento di fare questa, questa nuova serie e sono anche molto felice di poter dire che siamo giunti alla fine di questo video e che se volete potete appunto commentare per, per sapere appunto se vi va se continuiamo questa serie oppure no a me piacerebbe continuare perché la signora pecorina la monella dovrebbe essere presa in considerazione perché deve diventare anche lei famosa come Dunis no? Cioè dopo tutto io sono super famoso Come voi ben sapete Scherzo ovviamente <ride> E quindi oh, Ovviamente quindi commentate Anzi mettetemi anche la vostra emoji preferita Perché me lo chiedo proprio quale, quale potrebbe mai essere la vostra emoji preferita Sono molto curioso La mia è tipo quella là che ride tanto La uso tipo spessissimo dappertutto Che tipo ride tantissima È la mia preferita quella e, um, e poi uh, Niente Lasciate like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo Video Ciao